questo bel panorama inizia la seconda parte di pulizia autunnali la descrizione sarà facile e sbrigativa ma non altrettanto sarà l'esecuzione ottobre si presta per il cambio stagionale quindi spalancare gli armadi e mano agli indumenti invernali laddove necessario rinfrescare o risciacquare archiviare l'estivo sistemati gli indumenti arriva il turno delle coperte e dei piumoni idem come sopra rinfrescare o risciacquare se necessario uno sguardo ed una controllatina anche ai sacchi per piumoni lenzuola pesanti tipo flanella e via dicendo è bello condividere una coperta fresca e profumata Andiamo al traguardo con l'ultimo step, letti e divani, se sfoderabili smontare e, e dare una bella rinfrescata, altrimenti procedere di, come di consueto, e, per quanto riguarda invece i letti importantissima e non deve mancare la pulizia dei materassi, d'altronde dovremo trascorrere in tutto l'inverno.